in spiaggia col mio zaino super gormitico e invece in questa stavo mangiato un gelato buonissimo Eccomi Giada, scusa, scusa Ciao Gianni scusa. Ciao, eh, scusami, ehm, stavo facendo uno spuntino Tu eh, che fai? Stranamente Gianni, eh, però prima dobbiamo salutare una nostri Ah, amici. giusto Sei pronto? Vai Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti show. show Allora, cosa stavi facendo di bello eh, al Stavo guardando le foto delle mie vacanze Sì, mm. va al mare Mi sembra mm. passato così tanto tempo Mi fa ricordare tanto il mare così Che tra l'altro è il mio posto preferito È eh, anche il mm. mio Ma sai che stavo pensando di una cosa? Sì, nel dimmi. mentre mm. eh, noi abbiamo presentato tutte le evoluzioni è vero, dei, ricordiamole, dei ricordiamole allora abbiamo presentato il popolo del eh, cosmo che era il vento il popolo del magma che era il fuoco e il popolo del cristallo che era la roccia e manca il popolo del ghiaccio che è diventato il popolo dell'oceano Uh, l'oceano sì, che dici di, di vederlo? sì, vai Gormiti, potenza degli elementi potere dell'oceano Combatti! Achilos, difensore degli oceani! I gormiti dell'oceano sono davvero fortissimi. Eh sì, hai davvero ragione. Ma lo sai che l'oceano è fondamentale per la vita sulla Terra? Ah sì? Eh sì, perché contiene il 97% dell'acqua presente sul nostro pianeta. Mm. E oltre a questo, aiuta anche a far piovere. E così gli animali possono bere e anche le piante possono crescere. E dà da mangiare anche a noi, perché all'interno ci sono i pesciolini. Molto, molto interessante. E quindi mi raccomando, bisogna, eh sì. bisogna riuscire a proteggere sia tutti gli oceani Giusto. che tutta la natura. Giusto, brava Giada che hai ricordato questa cosa che è fondamentale. Eh. E a voi bambini piace di più il mare o la montagna? Mandateci le vostre foto a gormitishow.gormiti.com. Bella domanda questa. Io invece vorrei lanciare una nuova iniziativa. Uh. Che cosa vorreste vedere nelle prossime puntate del Gormiti Show? Fatecelo sapere scrivendo a gormitishow.gormiti.com. Ed eh. è più belle le metteremo in, in scena. scena. Sì. Sì. Eh, ma a proposito di mare Giada, ehm, c'è una nave che ci sta aspettando. Andiamo in crociera? Ma no, o forse sì. Eh, però ci andiamo volando, ecco. Andiamo adesso! Allora. Wow già dalla Iskador! Wow ma è bellissima, è grandissima! È anche. una delle tante novità della nuova serie dei Gormiti! Eh sì, la apriamo! Subito vai! Wow! L'Iskador è l'inarrestabile nave dei Solark! Potenziata dall'energia alfa, l'Iskador è in grado di volare a velocità incredibili! Può raggiungere ogni punto di Gorm in pochi istanti! ma non è solo una semplice nave volante L'Iscador può trasformarsi in una vera e propria fortezza con cannoni, catapulte, trappole segrete. Ed il potere dei quattro guardiani può attivare il suo attacco finale. Un devastante raggio di pura energia alfa. Allora, Giada, iniziamo perché la ha davvero mille funzioni. Sì, allora, allora okay. iniziamo ehm, ad aprirla. Ad aprirla. Perché questa è una nave, appunto, che vola ma diventa anche una fortezza, come sì. hai detto tu. Allora, per aprirla sì. bisogna girare la testa della statua. E voilà! Già da venuto un colpo, che bello! Visto? Ma guarda come si è, si è aperta, è grandissima! Sì, e qui ci sono anche le catapulte! Catapulte! Guarda. guarda qua! Appunto ne abbiamo alcune! E dopo ti spiego eh, perché le voglio usare! Eh, dopo sì, ti spiego! No? Dopo hai già ti, pensato? Dopo ti spiego, quindi si ti mette lì la catapulta! Qui e E ah, volata <ride> la gemma! Okay. <ride> per combattere tutti i nemici. Giusto, giusto, giusto. Poi c'è la prigione per imprigionare i cattivi. Gli eh, ci vuole una prigione. Su una Questi Eclipsion, che sono sempre nei paraggi. Eh, sì. Guarda là. E, e poi e guarda guarda un po'. C'è la trappola. La trappola, sempre per gli Eclipsion, direi. Eh, eh sì, Ah, poi qua, guarda. Qua si sparano i missili. Eh, qua eh sì, quando, quando è chiusa. Quando è chiusa. Poi abbiamo i missili dal. Sono qua. Ah, allora. si nascondeva. Eh, sì, è tutto messo lì così non si può Si parte. mette il missile e poi si spara. Poi si spara. Poi, Giada. Ma <ride> arriva una parte. Lo so, super, lo so. Ho già capito cosa è. Super, far super, super. Accendiamola, ok? Perché così la accendiamo e, e guarda un po'. e se si schiaccia qui. Accendiamo la nave. Sì, il però, suo motore. Sembra, sembra che voli. Guarda, guarda se chiudi tutto sembra che voli esatto sta volando sta volando sta volando e poi aspetta aspetta che possiamo far così e sparare guarda eh guarda adesso sparo wow ah, sparo anche tutta, te wow tutta, no. tutta l'energia alfa Giada, questa Iskador è davvero qualcosa di alfa-gormitico. Sì, goremitico. mi piace Se, troppo. Senti, è venuta in mente una cosuccia. Che cosa? Eh, lo sai che io sono appassionato delle storie gormitiche? Eh sì, so che ti ecco, piacciono lo tanto. Lo sai che sono anche appassionato della scrittura? Sì. Ho scritto una storia sulla Iskador. Eh sì, la mettiamo in scena? Va bene, una bellissima eh, sì. idea, eh, dai. Hai visto che non te ne sei tanto accorta. Ecco accorda. perché c'erano tutti i personaggi. Sei pronta? sei già preparati tu. Sì, tantissima. Vai, vai, vai, vai. Allora, Giada, eh, la storia che ho scritto ha anche un titolo... Wow, sentiamo che titolo. Gormiti all'Arembaggio. Mi sembra bellissimo. proprio il titolo adatto. È bellissimo, no? bellissimo. I protagonisti sono Saboro, Achilles e Idros. E poi e abbiamo... E poi ci abbiamo eh, Tifon. Irgur e Krobok. E che eh sì, perché ho dovuto inserire anche dei cattivi. Eh, eh. sì, perché sennò una storia, non ha eh, senso. Sì. Allora, praticamente cosa succede? Che i nostri ehm, eroi si sono appena atterrati, ok? Ok. Ok, sono atterrati, saltano giù dalla nave. Che sanno fare anche un sacco di capriole. Vai, arrivo, arrivo, arrivo. Eccoci, eccoci ragazzi. Sì. Stiamo cercando, Ah, eh, perché stanno cercando i frammenti del cuore del titano. Eh? Ah, ok, okay. giusto. Arrivo anch'io. Eccoci ragazzi, allora. Andiamo a... Eh, un certo tra i cattivi che sono okay. ah allora, allora eh, dove, dove li abbiamo messi non li, non li trovo dove li ha messi il titano ah, non lo so saranno qua in giro saliamo Forse... sulla Iscador che non oh, c'è eh, nessuno eh, adesso eh, ho sentito dei rumori ragazzi vado a vedere cerchiamo i frammenti oh, del ragazzi, cuore del titano ragazzi ci sono gli eclipsion! ci ah. sono gli Eclipseon c'è Krobok salite su ah, via via dalla nave via dalla nave No Via dalla nave Allora facciamo così ragazzi Vai vai entra dentro Indietreggia indietreggia Indietreggia nave nave, Scendete giù Scendi giù Ok e adesso eh, Adesso noi dobbiamo salire adesso... assolutamente sopra Iscador, fai questo Accendi i propulsori e spara la tua energia alfa contro di loro Pronti Via wow. E uno è e uno è fuori io adesso è qui adesso no. Arrivo io Saburo Pensaci tu, wow. ah, ti ho sconfitto, e prendi questo! Aiuto! Mamma mia. Wow, ma che storia fantastica Ho sudato, ho sudato per loro, ragazzi, quindi... <ride> è stato proprio bellissimo! Certo che ogni volta con questi Eclipseon è sempre una sfida! E sì Giada, perché la vita è piena di sfide, come per esempio le interrogazioni, i compiti, i traguardi nello sport... E le sfide sono anche con i collezionabili. Ah, mi stai dicendo che vuoi sfidarmi? Eh sì, certo che ti sto dicendo che ti voglio sfidare. E io accetto la sfida, okay. e questa volta ti straccerò. Oh, il mio momento super preferito, quello della sfida. Guarda, che questa volta perderai, lo sento, sento l'energia che, che pervade il mio corpo. Giada, ma cosa? È impossibile? È impossibile. Facciamo Perché? così. Perché è impossibile, lo sanno tutti i bambini. Facciamo così, ti do un po' della mia alfa magia, della mia alfa energia. Io intanto apro. Io non so perché. Ogni volta tu devi sempre perdere. Non capisco. Dani, ah. io già ho già iniziato ad aprire. No. E comunque Avvio. questa volta io sento che vincerò. Vediamo un po'. Wow! Ah, mi piace, mi piace molto, mi piace molto. Ci sei? Sì. Ok. Che hai trovato? Allora, io ho trovato Rodium. Ok, io ho trovato Avoc. Wow, uh -huh. mi bello! Mi piace questa. Ricordiamo ai bambini che ha tutta bello. la parte traslucida, che è quasi trasparente. Beh, mi piace un sacco. Allora, vogliamo okay. ricordare come si gioca? Assolutamente sì. Abbiamo la card. Nel mio caso ho il numero 7 sulla card. Ah, ok, nel mio caso il numero 7. Ah. E fino a qua possiamo dire che eh, siamo, siamo pari, pari. giusto? Sì. E la card, il numero della card è sempre lo stesso. Esatto, è sempre lo stesso. Sotto il nostro gormita, sotto il piedino del nostro gormita, sì. c'è un numero. Ok, il mio... Io ho il numero 3. Quindi 7 più 3... Fa 10. Ok. Perché bisogna sommare i due numeri. Esatto, io in questo caso ho il numero... 40.000 non esiste il numero 40.000 Johnny. e Il 50.000 neanche. Fammi vedere perché, se tu, tu tu bari. Il numero uno quindi vuol dire che ho vinto perché ho il numero più alto. Vedi sì. che sentivo che l'energia alfa era arrivata anche a me. Sì, perché è stato merito mio. Io ho fatto così. No, non è vero. Ho fatto così non non per puntata, questo motivo. Ho fatto così, inizio puntata e ti ho dato la mia energia. No, alpha. Eh, quindi avanti. è merito mio. No, è merito <ride> mio. Ho vinto io. Andiamo avanti. <ride> Adesso è arrivato il momento della Bacheca, bacheca Gormitica! Ci sono arrivati tre bellissimi disegni sì, da, da parte... parte di Gormatteo. Esatto, vediamo il primo. Vai. Ci ha disegnato un bellissimo Irgur. Irgur, poi abbiamo... Guarda, che bello. Be bellissimo, a matita. Poi abbiamo anche il Titano. Wow, l'ha fatto davvero possente comunque. Eh? Il Titano. E poi abbiamo anche Rodium. Sì, è vero, ha disegnato i nuovi. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ah, c'è anche scritto una dedica. Ok, leggiamola. Ciao Gianni e Giada, ecco alcuni dei disegni che ho realizzato della stagione alfa dei Gormiti. Un saluto da Gormatteo. Un saluto anche a te. Ciao. Niente Giada, siamo arrivati alla fine dell'episodio, cosa devono eh, fare sì. i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Ah, Se volete mandare disegni, ovviamente non dimenticatevi il nostro sito gormitishow.gormiti.com esatto. e mi raccomando mettete tantissimi like a questo video e condividetelo. E iscrivetevi al canale, mi raccomando, un saluto da Gianni e Giada, Ciao ciao!